quello che ho, per svelare tra luci le tanne delle pulsazioni. Frito l'obiettivo, due passi la distanza per finirlo. La giornata è andata. Il dovere compiuto. Io c'entro il perché. Trovo il motivo di tanto palpitare, ma anni luce è distante la sazietà. Lui, con la morte in tasca. Il senso della vita l'ho trovato. Senza concreto io, con tanta aria al vento, mi dite voi perché sono qua. E eh, vabbè, vabbè. Vuoi sapere subito, prima di viverlo, perché, perché, perché... E per chi? Può essere qualcuno. Può essere che lo fai per qualcuno, non per una cosa. Qualcuno, c'è qualcuno, no, di là, tipo c'è qualcuno, io non vedo. Mentre lui mi vede, quello che sta di là. Vabbè, eh, avrà un, un vetro riflesso e mi ci specchio. Allora mi sto specchiando su di te che mi stai guardando oh, metti che proprio non c'è nessuno c'è un passaggio un paesaggio aperto paesaggio è un attimo che dal paesaggio diventa passaggio e basta un passo e allora ti ritrovi dall'altra parte oh ti sembrava un viaggio chissà quanto lungo e invece dopo un passo ti ritrovi già a guardare da dove sei partito. Ma quanto è lungo questo passo! E quanto è pesante! Oh, certo che sei pesante, e dai, e stramazzi, e mica sei a teatro, che poi anche teatro no? cioè mica basta un parco mica solo col parco scenico basta. basta ho detto basta basta eh fai basta che dobbiamo fare le prove le prove tecniche di trasmissione riprenderanno appena saranno provate che funzionano ma per sapere che funzionano le devi mettere in gioco, in funzione, in gioco. Ok, gioco, vedo, chip. E chop? Non la vuoi mettere chop? Guarda che la coppia è più della somma dei singoli. Chi è chip? Senza chop.